Ciao! Oggi vorrei darti sette consigli, sette suggerimenti per capire subito se la persona che stai frequentando è giusta o meno per te. Allora, innanzitutto il primo suggerimento che vorrei darti è quello di frequentare una persona che sia libera come te, che non abbia in piedi un'altra storia. In più, eh, fa attenzione, secondo suggerimento, che la persona che stai frequentando non sia una persona con cui si crei polemica e liti quotidiane perché una relazione è bella quando c'è allegria, c'è serenità e non discussioni continue. Terzo suggerimento, scegli una persona che sia eh, gentile, che ti tratti bene e che ti rispetti, che faccia delle cose belle per te, che ti faccia capire quanto tieni a te. Quattro, quarto suggerimento, scegli una persona che apprezzi te, che ti rispetti e che non stia sempre lì a criticarti e a dirti cosa non fai bene. Quinto suggerimento, scegli una persona che ti fa stare bene, che rende la tua vita migliore perché altrimenti meglio da soli. Sesto suggerimento, scegli una persona positiva, brillante, che ti incoraggi ad essere sempre migliore e che ti supporti nelle tue scelte e nei tuoi progetti. Settimo suggerimento, scegli una persona consapevole di sé, che sia autosufficiente in tutto e che non cerchi te come supporto, come bastone della sua vecchiaia. Dovete piacervi, stare bene insieme, quindi non ti accontentare pur di avere una relazione, perché là fuori, da qualche parte, c'è la persona veramente giusta per te che ti sta aspettando. Non dare mille a chi sa contare fino a cento. Ciao!